Se ti caccio non, bati sulla mano, sono Yang biga e questo è il mio nome J B, questo è il mio nome J B. Se, se, se ti caccio non, bati sulla mano, sono Yang biga e questo è il mio nome J B, questo è il mio nome J -B.